Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete non sono solo, ma prima di passare alle presentazioni, che sono anche alcune delle domande a cui devo rispondere, vi dirò che questo video, TAG, è in collaborazione con Wendb Channel. Troverete il suo canale e con le giuste possibilità, spero anche il suo video, in descrizione questo tag è stato pensato da entrambi prendendo in considerazione le domande del classico tag il mio amico peloso e aggiungendone altre prima di iniziare però vorrei fare un ringraziamento a tutti coloro che hanno commentato il video precedente e in particolare a massimiliano vecchi urbex di cui troverete anche il commento messo in evidenza passate dal suo canale grazie No, sono molto contento perché sono circa due anni che non facciamo un video insieme a questa signorina che voi vedete un po' a poco Ma non perdiamo altro tempo e passiamo alle domande Come si chiama questa signorina? Si chiama Freya Che animale è? E di che razza è? È una bastardina frammisto tra... Uh, barboncino e shizu. Da quanto tempo ce l'hai? Freya è con me dal 14 marzo del 2015. Come l'hai avuta? Faceva parte di una cucciolata che doveva andare in adozione, lei era l'ultima rimasta, erano già tutti piazzati. e l'ho presa io. Quanti anni ha? Frey ha compiuto 4 anni il 23 gennaio. Racconta qualche sua stranezza. Eh, <coughs> non sopporta mangiare il buio. Cosa significa per te il rapporto con lei? Io l'ho presa fin dal primo momento come una figlia. Fin da quando mi è stata messa in braccio. Con... Un avvenimento che vi spiegherò dopo ha sviluppato un istinto materno fortissimo anche nei miei confronti Quindi con il tempo è diventata un po' una sorta di figlia mamma molto produttiva nei miei confronti Sempre di più con la crescere dell'età Ma non ve lo dico subito perché ha anche la risposta a una domanda Quali sono i momenti più belli con lei? Il momento più bello con lei è sicuramente l'inverno perché soffre il freddo quindi mi cerca proprio fisicamente per dormire vicini e ci abbracciamo un po' come fanno le, le mamme e i papà con i bambini piccoli e dormiamo abbracciati e lei a volte rimane tutta la notte a volte no secondo quello che ha voglia di fare la sua cosa preferita allora non ha cose preferite a livello di giocattoli però Mm, le piace molto la pizza Che soprannome ha? Credo che il suo soprannome principale A motivo dell'istinto materno Che le si è sviluppato nel tempo È mamma freya Oppure mammina a volte C'è chi la chiama anche mammina Proprio perché ha un istinto materno Veramente esagerato per un cane Cosa non ama? Allora non ama... Vabbè, come dicevo prima, mangiare al buio, eh, ha paura delle sedie, anche se non ha mai ricevuto sedie in testa, ha paura delle grate, anche se non è mai caduta da una grata. Oh. E basta, credo. Quali sono le parole che riconosce? Rea. Ora fa finta di non sentirmi. <ride> una parola era questa. Poi gli conosceva, andiamo, la pappa, no, e vieni, e queste. Il ricordo più triste. Il ricordo più triste l'ho avuto indirettamente per fortuna, perché a volte mi danno una mano a portarla a spasso, in quanto io... Con il montascale non posso scendere quanto voglio. Quando aveva 9 mesi appunto è stata morsa da un cane di grossa taglia sul tartufetto. E l'impatto iniziale. che c'è? Sì, abbiamo quasi finito, dai. L'impatto iniziale è stato abbastanza spaventoso perché gli hanno visto il sangue uscire proprio dal naso. Invece poi alla fine se l'è cavata con un punto di sutura messo per precauzione dal veterinario Adesso non si vede neanche più niente Siccome non si vede nulla Metterò oltre a foto di copertina magari una foto sua se non, se non riuscite a vederla nemmeno un po' Passiamo invece al ricordo più bello L'altra domanda il ricordo più bello per me è stato senza dubbio il momento in cui me l'hanno messo in braccio eh, appena salito su a casa ho fatto una foto ma prima ancora di questo c'è da raccontare che faceva freddissimo faceva freddissimo nonostante fosse il 14 maggio, eh, marzo eh, per cui la signora che me l'ha data la teneva nel cappotto, poi me l'ha messa in braccio e lei si è addormentata perché ha capito subito che era a casa. Ah. Ah. Eh sì, si, sì. adesso, adesso. È golosa? No, non è golosa, al contrario è molto schizzinosa, a parte, a parte per quanto riguarda la pizza. Ah. Sì, è gelosa? Sì, è molto gelosa di me, però se vede che si può fidare... Mi lascia fare tutto, baci, abbracci, tutto quello che, che volete Ha avuto figli cuccioli Ti vuoi alzare? Alzati Sì, ha avuto figli Non giudicatemi, non fatevi bannare, non insultate Io in realtà volevo farlo una sola volta Poi non so come, ma è successo due volte allora, in totale sono stati 11 in due gravidanze, però ne sono morti praticamente 1, 2, 3, 4, 5. Eh, ne sono morti 5, eh, gli altri sono stati... 2 eh, sono stati adottati in altre famiglie e 4 sono rimasti qui. Ragazzi, non ce la fa più, continua da solo. Eccomi qua ragazzi, l'ho fatta scendere che non ce la faceva più Stavamo dicendo Consiglieresti un amico peloso a qualcuno La risposta è sì, però ascoltatemi Ascoltatemi Però, se dovete fare Come certa gente di cui sento Che vada negli allevamenti piuttosto che nei canili Poco cambia a dire, eh ma se andiamo in vacanza si può portare è un problema Ma se dobbiamo essere fuori per il fine settimana è un problema Se vi dovete fare questi interrogativi aspettate che lo prenda qualcun altro uh, Prima che qualcuno mi assalga ho dimenticato di dire prima Che dopo le due gravidanze ovviamente è stata opportunamente sterilizzata Il video tag finisce qui io ho pensato a chi da gare mi è venuto in mente un nome di una ragazza che seguo tantissimo che si chiama Laro, scritto con l'hashtag, probabilmente le invierò questo video in direct su Instagram che è il contatto migliore che io potessi avere con lei chiedendole se ha voglia di farlo menzionando me e Wendy di cui sottolineo che troverete video e canale nel box informazioni. Per chi ha avuto la santa pazienza di arrivare alla fine del video Anche se probabilmente vi farò un post su Instagram anche questa sera La sera in cui giro il video mm, Vorrei, siccome manca pochissimo ai 200 video Se ci riesco, non so se ad agosto o a settembre Per i 200 video fare un I You cos'è la like call you? è un video in cui vi chiamo a sorpresa con l'anonimo cercherò di scegliere un orario che non sia troppo presto ma nemmeno troppo tardi dove più o meno tutti potessero essere a casa ovviamente per la vostra privacy non vi chiedo di lasciarmi il vostro cellulare nei commenti nel modo più assoluto potrete scrivermi in direct su Instagram all'indirizzo YT piuttosto che sulla pagina Facebook TrueColors che trovate sempre in descrizione se quelle due o tre persone di YouTube delle quali ho già il numero volessero partecipare a questo speciale I Call You voi non c'è bisogno che mi date il numero perché già ce l'ho Digiterò il vostro numero seguito da Cancelletto31Cancelletto in un giorno a casa per farvi la sorpresa E al duecentesimo video vedrete tutto pubblicato Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto Ringrazio tantissimo Wendy Con cui era da un anno almeno che volevo fare questa collaborazione Quindi passate sul suo canale Ringrazio ancora Massimiliano se non siete iscritti iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo.